Ciao, approfondiamo di nuovo un po' meglio in modalità 2D Animation come possiamo disegnare sui vari fotogrammi delle cose diverse. Quindi ho aperto Blender in questa modalità, ho lo strumento matita che è uno strumento che non disegna in maniera molto pesante quindi vado ad aumentarlo per poter disegnare un po' più forte e eh, sono già in, in Draw Mode e quindi posso già disegnare. Mi trovo sul fotogramma 1 e appunto posso fare... Il mio primo disegno. Per esempio questo cerchio voglio fare una palla che rimbalza. Ora quindi devo spostarmi in fotogrammi successivi per poter disegnare i momenti successivi della palla. Allora questa impostazione è normalmente a 24 fotogrammi al secondo, quindi significa che quando avrò fatto 24 disegni, quando questo cursore è arrivato a 24 sarà passato esattamente un secondo normalmente quando disegniamo un'animazione disegnata a mano sono tanti 24 fotogrammi al secondo da disegnare per cui tipicamente quello che succede è di saltare qualche fotogramma e di disegnarne per esempio uno ogni due o uno ogni tre. Si può eventualmente anche qui cambiare la velocità e scegliere custom e mettere per esempio 12 fotogrammi al secondo. Comunque lasciamo tutto in maniera molto standard e vediamo un attimo come fare una piccola animazione nel modo più semplice possibile. Abbiamo disegnato una palla, facciamo che debba toccare terra dopo mezzo secondo e quindi al fotogramma 1 disegno la palla e il terreno, dopo mezzo secondo, quindi al fotogramma 12, volendo posso zoomare anche qua sotto, CTRL e trascino, mi sposto, al fotogramma 12 vorrò che la mia palla sia qui per terra, è un po' schiacciata perché è, eh, ha toccato terra e quindi si è schiacciata al fotogramma 23 eh, magari è risalita prima di arrivare al 24 diciamo al fotogramma 23 è arrivata qua, nella posizione diciamo finale, notate che come al solito rimane il disegno precedente, quindi ho disegnato queste tre posizioni base, posso mettere il valore finale a 24 e in questo modo la mia animazione dura solo 24 secondi, se faccio play vedo i tre disegni che, eh, ruotano eh, e si alternano. Ovviamente a questo punto devo disegnare i punti in mezzo. Quindi se al fotogramma 12 eh, la palla è schiacciata, diciamo un paio di fotogrammi dopo starà ripartendo verso l'alto e un paio di fotogrammi prima sarà qui un attimo prima che tocchi terra a circa metà strada qui eh, si troverà mh, quando cade non esattamente a metà strada perché una caduta ha un andamento più rapido nella prima parte potrebbe trovarsi circa qui e circa metà strada qua eh, potrebbe trovarsi all'incirca qui poi posso mettere i fotogrammi in mezzo a occhio quindi diciamo così adesso sto disegnando in maniera molto veloce semplicemente per mostrarvi il criterio se adesso faccio play di nuovo ecco che ho la mia palla che rimbalza e ovviamente poi l'animazione insomma potrebbe proseguire quindi vedete non ho disegnato tutti i fotogrammi ma l'impressione è comunque quella di un'animazione fate anche caso che mentre faccio play, che si può fare anche con maiuscolo spazio, spariscono il fotogramma precedente e il fotogramma successivo. Abbiamo un piccolo problema. Il pavimento l'ho disegnato nel primo fotogramma e poi non c'è più. Però il pavimento rimane sempre quello. Posso allora andare in edit mode nel fotogramma iniziale dove ho il pavimento e la cosa più semplice è semplicemente copiarlo con copia con c per copiarlo spostarmi nei fotogrammi successivi e si può utilizzare la freccia verso l'alto e verso il basso quindi sulla tastiera freccia sinistra e freccia destra si spostano di un fotogramma avanti e indietro mentre freccia giù e freccia su si spostano al prossimo keyframe quindi ora mi metto qui e, in e incollo di nuovo tutti gli stroke in tutti i fotogrammi dove mancano sto incollando gli stessi stroke ecco adesso che l'ho fatto posso uscire dall'edit mode tornare in raw mode e adesso quindi ho ricopiato gli stroke del pavimento su tutti i fotogrammi ovviamente non è proprio il modo più eh, veloce per farlo però è per, eh, per farvi vedere che può essere un modo per evitare di dover disegnare la stessa cosa molte volte. Questo può essere un primo modo per iniziare ad animare. Grazie e alla prossima!